Per iniziare, lo streaming sta per iniziare. Stai trasmettendo dal vivo finalmente? Prima ci avevo dei problemi. Adesso riesco, eh, e questo è il mio secondo tentativo, riesco a vedere tutta la pagina per intero perché sto, sto trasmettendo attraverso il browser di google chrome cioè attraverso google chrome invece che attraverso l'applicazione eh, di youtube allora prima ho avuto dei problemi e ho riiniziato lo streaming vi ricordo a tutte e tutti voi che eh, se volete supportare il mio canale commentate questo video condividetelo affinché anche altri possano commentarlo e quando non faccio dei video che a volte passa del tempo mi raccomando, eh, guardatevi i miei vecchi video. Ma in questo video, ieri ne ho fatto uno. In questo nuovo live che faccio direttamente con il browser, con Google Chrome. Adesso ho scoperto come rimpicciolire tutto. Alessandro Arcangeli, carissimo, spammo. Grazie. E sto trasmettendo con il brown swear in modo che la risoluzione d'immagine sia più alta no allora in questo eh, video in questo live voglio parlare di esoterismi di occultismi eh, di massoneria eh, di società segrete di iniziazioni contrariamente a quanto si crede l'iniziazione è eh, non è eh, un qualche cosa che serva a distruggere le, le persone ma ad iniziare un nuovo percorso ad iniziare eh, una nuova un, un, una nuova prospettiva nella propria vita e quindi le iniziazioni massoniche che sono presenti nei riti progressivamente Riorientano il candidato in una nuova direzione e quindi tutti i gradi del per esempio del rito scozzese eh, perché la massoneria in essenza è solo i primi tre gradi dei riti azzurri, poi tutti gli altri sono riti come il rito scozzese, il rito eh, di York eh, la massoneria. Rito scozzese, cioè il, il rito scozzese, c'è 33 gradi, ogni grado riorienta. Eh, il candidato lo riorienta, per quello il Grande Oriente d'Italia no, perché per eh, orientarsi bisogna disorientarsi allora attraverso le iniziazioni uno si riorienta eh, acquista un suo oriente poi vabbè, tutti sanno della formula vitriol eh, che uno deve riscoprire la pietra filosofale al suo interno eh, adesso qua non ce l'ho presente però vitriol visita interiore a terra rettificando rettificando que in occultum occurtum lapide visita le viscere della terra e rettificando il cammino troverai la pietra occulta cioè la pietra filosofale la pietra dei filosofi la pietra cubica La pietra cubica La prossima volta ve la farò vedere la pietra cubica. Comunque bisogna dire che eh, eh, alla base di tutto c'è eh, nella massoneria la cabala, ma anche l'alchimia. E i cinesi. praticavano più un'alchimia non solo esteriore ma anche interna o interiore che potrete leggere parte di questa alchimia ne il mistero del fiore d'oro di luce il trattato sul mistero del fiore d'oro del grande uno è quasi l'unico testo completo che si, che si conosca, riguardante, riguardante le pratiche iniziatiche cinesi e in particolare il taoismo operativo. Su esso il noto sinologo Richard Wilhelm è stato il primo ad attirare l'attenzione dopo essere riuscito a procurarsi una copia del libro in precedenza riservato ad organizzazioni segrete. Gli insegnamenti corrispondenti erano stati per lungo tempo trasmessi per via orale. Essi sono attribuiti al maestro Luce, che visse tra la fine dell'ottavo secolo e il principio del nono dopo cristo ed hanno per oggetto procedimenti di una alchimia interiore spirituale, la quale con particolari tecniche di meditazione e di direzione delle correnti sottili dell'organismo mira alla trasmutazione e all'integrazione dell'essere umano, alla dischiusura della coscienza sulla trascendenza e sull'originario di schiusura simboleggiata appunto dal fiore d'oro gli insegnamenti si rifanno non solo al toismo, ma anche alla forma zen in cinese chan del buddismo si tratta di un documento assai interessante unico nel suo genere anche se dal contenuto talvolta ermetico e misterioso per la natura stessa dell'argomento che però il Griso ha cercato di lumeggiare in un ampio studio introduttivo nel quale si egli si rifà ad un insieme di tradizioni affini sia dello stesso ceppo che di altre aree culturali tradotto in diverse lingue questo trattato sul fiore d'oro viene considerato come un classico della letteratura esoterica ma non è privo di interesse anche da un punto di vista non specialistico o di storia delle religioni allora che ne pensate voi dello settore delle dell'esoterismo dell'occultismo delle iniziazioni ma detto che una delle occultiste perché molti non sanno che ha fatto occultismo ma una delle occultiste più lette è elena petrovna Blavatsky insidenza Svelata, unveiled. Capito? Lei è una delle occultiste più lette dell'Occidente che ha fatto un sincretismo, un sincretismo veramente interessante. Soprattutto si è ispirata molto alle civiltà dell'Oriente ma bisogna tenere presente che comunque è un sincretismo tutto suo che è, è molto personale può anche essere molto discutibile quindi io sto facendo una rubrica letteraria poi nello schermo mi vedo piccolo piccolo perché in pratica c'è tutta la pagina web nel cellulare poi, che altri libri vi posso raccomandare? Perché io non so poi come titolerò il video: eh. Magic di Aleister Crowley, edito dalla Casa Editrice Astrolabio. Eh.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 ci sono il book for e altri libri quindi eh, in realtà io non ho trovato in inglese eh, vedete la magia book eh, libro 4 la magia teorica e pratica che in inglese è uscito come book for non ho trovato un libro così completo con molte opere di Crowley come questo qua eh, quindi questo qua è più di un libro di Crowley. Sono molti i suoi libri, qua le sue posizioni di yoga ispirate all'antico Egitto. Poi ci sono in internet, cercatele. E quindi, va vabbè, eh, poi ha scritto delle novelle, Crowley. Come per esempio, Diaries of Drag Fiend, diario di un eh, drogato di un addetto alle droghe, nel quale il protagonista si diverte a alterare gli stati di coscienza attraverso le droghe de, di due fidanzati di due di una coppia. Vado a cena, poi torno se ci sei, a dopo. Ciao Alessandro Arcangeli, ciao. E poi eh, la figlia della luna, di sempre di Crowley. Qui invece si parla proprio della magia sessuale per generare l'omunculus. Anastasia Crowley descrive in questo romanzo le pratiche necessarie per la creazione dell'omunculus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 Poi abbiamo Emile Zolla che io vi raccomando di leggere. A volte i libri più interessanti sono quelli più piccoli. I libri più interessanti sono quelli più piccoli innanzitutto questo che è piccolo ma ha 300 366 pagine in qualcosa del genere che cos'è la tradizione tanto si parla di civiltà e di tradizioni di culture ecco che cos'è la tradizione di elimine zolla importante poi le tre vie L'India ha posto al vertice di tutto la conoscenza con l'aggiunta di una condizione peculiare che la conoscenza deve portare alla liberazione. Ma, ma che cos'è la liberazione e quali vie conducono ad essa? Molte le risposte, molte le vie dalle Upanishad al Buddha, nella tradizione indiana. Zola ha voluto delineare alcuni tratti di queste tre di, di, tre di queste vie. Il Vedanta, forse la più complessa e alta compagine metafisica dell'India. La Bhakti, devozione, la via del cuore dell'abbandono, dell'effusione mistica e lirica. E infine il tantrismo, paradossale, misteriosa e spesso equivocata via dell'oltraggio, dove l'infrazione alla regola può diventare l'elemento intensificante e saltante e da ultimo liberatorio. Alessandro Arcangeli, buona cena. Poi un altro libro o altri libri che vi posso raccomandare sono tutti i libri di Elemire Zola che ho. Meraviglie della natura che parla di alchimia, dell'alchimia, edito da Marsilio. Poi verità e eh, verità segrete esposte in evidenza aure. E archetipi e poi, vabbè, di Susanna Tamarro. Già che ci stiamo la testa tra le nuvole, è bellissimo sempre della oggi parlando di libri. Faccio contento a, a nostro amico Mario Circello o Cirello. poi c'è un libro però in fotocopie l'eclisse dell'intellettuale sempre della marsiglio i letterati e lo sciamano che parla eh, degli indiani del nord america di come sono stati repressi la letteratura indiana eh, Lo stupore infantile libro molto bello, questo leggetelo. È della Biblioteca Delfi e questo è stato il mio primo libro di elemi, un battone, ma vale la pena leggerlo, è di quasi 600 pagine uscite dal mondo che attraverso la letteratura occidentale ed orientale ma soprattutto occidentale edito dalla biblioteca delfi lui ci mostra come l'uomo può uscire dal mondo altro che prendere droghe inebriarsi drogarsi alcolizzarsi fumare uno può avere delle uscite dal mondo senza drogarsi si può evadere dalla realtà perché la realtà è una costruzione della nostra mente e non c'è bisogno di intossicarsi o di inebriarsi per evadere la realtà. Quindi ogni tanto devo spazzolare i libri perché gli prende la terra gli acari. E poi naturalmente come fare a meno di leggere vediamo un po se non riesco a trovare sta qua per raggiungere stati alteri di coscienza eccetera ma lui usava il periotel. Eh, Carlos Castaneda A scuola dallo stregone, che è un classico della letteratura. dell'astrolabio eh? Adesso siamo passati di nuovo all'astrolabio, Carlos Castaneda, una realtà separata. E poi Viaggio a Zitlan. Questo l'ho letto di meno. Gli altri due li ho riletti, in pratica. Viaggio a Zitlan. Questi sono i primi tre libito e una trilogia imperdibile. Poi ho comprato un altro libio, il libro che già il lat... non mi è piaciuto molto. Il lato attivo dell'infinito e non mi è piaciuto. Poi sono usciti dei libri tipo esercizi di yoga, queste cose qua di Cas... Carlos Castanera, Infiniti di eccetera eccetera non mi piace un altro libro dell'atano che pieno di terra perché da molto tempo che non lo leggo che è scritto in, in un idioma un po vetusto ed è l'atano l'editoriale massonica del rito scozzese di prima che mia madre mi regalò quando andavo nel liceo non nel liceo nell'istituto ragionieristico la beatrice di dante che non so se gli costò quasi 100.000 lire è molto difficile un polpettone difficile da mandare giù ma appunto dietro i velami dei diversi strani che poi è scritto in fiorentino antico o in dialetto fiorentino quindi parla di Dante. Cita Dante alla lettera, ma anche ne fa il verso. Perché eh, scrive nello stesso stile di Dante l'autore, e quindi eh, anche l'esoterismo che era contenuto in Dante e visto che ci stiamo. Altri due libri. L'Apocalisse di San Giovanni, i mostri dell'Apocalisse, questo libro quasi non si trova più. Um, io l'ho comprato in un negozio di libri che stava vicino a casa mia a casa paloco e veramente eh, le due ragazze che lavoravano lì non so se ci sarà ancora quel negozio di libri ma stava vicino a casa mia e l'hanno aperto proprio di recente non, non è che c'è sempre stato si sono prodigate nel trovarlo perché era già una giacenza di magazzino adesso credo che già la Casa editoriale Edizioni Mediterranee non ce l'abbia più: I Mostri dell'Apocalisse. E qua citano anche: eh, è uno dei pochi casi in cui un libro eh, che tratta di un testo cattolico, eh, c'è una prefazione di un cardinale, se non mi sbaglio, di un Monsignore, ma eh, usa delle allegorie. Vedi, P. Giovanni Vannucci OSM, incaricato di storia delle religioni alla pontificia Facoltà Teologica Marianum, Roma, ha fatto la prefazione. E... e Mario Bacchiega è l'autore e fanno dei parallelismi con altri culti religiosi, proprio perché si deve trovare la metafora, eh, non interpretare alla lettera. E poi naturalmente qua ci abbiamo di Bruno Cerchio, Esoterismo e Alchimia, Edizioni Mediterranee, l'Ermetismo di Dante, dove fa un'interpretazione ermetica dell'opera eh, di Dante Alighieri. Quindi voglio dire, se vi interessa l'occultismo, l'esoterismo, le iniziazioni e tutte queste cose qua, vi sto presentando dei libri che vi apriranno il cervello e la mente a questi temi. Io non è che creda, non sono credente, sono agnostico, ateo, però mi interessa indagare. Se voi siete credenti, allora a maggior ragione leggete tutti questi libri che io vi ho appena fatto vedere o di cui vi ho accennato. L'ermetismo di Dante, a scuola abbiamo studiato la Divina Commedia soprattutto ed altre opere, a volte molto sommariamente, ma... Non ci spiegano mai il contenuto, allora L'Ermetismo di Dante e i Mostri dell'Apocalisse. Questo libro, magari lo dovrete trovare usato perché ormai non lo ristampano più. La gente legge sempre di meno e questo era un testo di nicchia. Io ce l'ho e ho avuto la fortuna di leggerlo, adesso lo sto per rileggere. Ma chi non ce l'ha e chi non ce la nisba eh, allora lo deve trovare usato. Probabilmente si troverà usato. Non so. Eh, se no, chiedete alla Mediterranea di farlo ristampare. Probabilmente, se qualcuno ha la bontà di caricarlo in internet, gratuitamente lo si potrà scaricare. Che altro libro a suggerirvi? Che altro libro consigliarvi che sia pertinente al titolo del video perché io poi mi faccio tentare Delle edizioni mediterranee, universo magico, io ho tantra per l'Occidente e il cammino del serpente, che narrano come nell'età soprattutto moderna, fra l'Ottocento e il Novecento, gente come Aleister Crowley abbia iniziato dei percorsi occultistici integrando la magia classica occidentale con le tecniche iniziatiche di illuminazione orientali. Poi vabbè, vi lascio e vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Alla prossima.